Salve a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo in un nuovo video su, sulla Pixelmon e a quanto pare è spawnato Groudon qua sopra e... <coughs> Allora, lui è un leggendario quindi probabilmente anche solo attaccarlo ci farebbe morire e anche se mi sembra che che ha un livello un po' più alto di Charizard, si riesce a, a combattere facilmente. Comunque, noi non abbiamo neanche più una Pokéball. Anche se, con del ferro, ah, tra l'altro, volevo fare in questo episodio: volevo fare anche l'annaffiatoio che si fa così, che serve per ehm, annaffiare le ghicocche. E poi volevo fare delle placche, così se la pestiamo, dove? Ok, ora ce l'abbiamo. Non abbiamo il pistone appiccicoso. Ci facciamo il pulsante. Ah, però non ho preso questo. Così magari forse abbiamo fortuna e riusciamo a catturarlo, perché Groudon sicuramente è molto molto pesante. Cioè secondo me è molto pesante poi non lo so e la peso Ball funziona così più è pesante il pokémon e più sarà facile da catturare ma lanciamo lì charmender non ce l'ha fatta perfetto io direi non si può fuggire perfetto e siamo stati shottati comunque va bene abbiamo scoperto che le mosse di tipo lotta li fanno molto male se non fosse che noi abbiamo dei Pokémon di livello basso. E ho aggiunto la Biome Supplenti. Perché è anche un'altra è una mod, innanzitutto, per chi non lo sapesse. Ed è ottima per... Ah, tra l'altro noi non abbiamo un letto. E fa un po' tutta natura. Perché aggiunge più che tutto elementi estetici. De della natura allora tra l'altro le cocche bianche non le abbiamo ancora piantate neanche quelle rosa anche se sono inutili però direi lo stesso piantiamole e sempre con l'annaffiatoio ah, facciamo delle righe così quella bianca purtroppo non abbiamo ancora e va bene Scusate se ogni tanto schiaccio C, che è il tasto che ho assegnato eh, per eh, lo zoom. Io quando schiaccio C, zoom però quando schiaccio salto a volte schiaccio anche C. Comunque, Groudon credo sia despawnato. Perché non lo vedo più. Sì, probabilmente sarà despawnato e ehm... va bene smettiamo sempre questo dico che quella rosa non la smettiamo perché ce ne sono poche allora ragazzi ho pensato tutti i dischi coperchi quindi ah però cavolo mi mancano i pulsanti ma non è un grosso problema perché fai così e eh, si sì, toglie tutto Allora possiamo fare le debisbol Che sono andato a vedere Il crafting adesso E si può fare Poi come vi stavo dicendo Ci sono tanti mod Che aggiungono un sacco di Cioè ci sono tante mod Ci sono queste due mod Che aggiungono un sacco di alberi Che sono molto belli Ecco proviamo ad attaccare lui Poi Questa cosa qua probabilmente ci serve, io non so proprio benissimo come funzioni, perché so poco della Pixelmon, quindi speriamo... Oh, abbiamo dell'argilla, l'argilla ce l'avrà dato qualcuno prima. Ad esempio, quest'albero qui sarà della natura, probabilmente sì, natura, ed è mapple sapere. Probabilmente abbiamo già anche preso questo legno, ho sbagliato, sì l'abbiamo già preso, però c'è anche la questo Pokémon livello 26, e ad esempio questa pianta qui, tra l'altro abbiamo l'ascia, possiamo l'ascia, Silverwood, che è sempre dalla dalla natura. Questo del colore grigio Poi c'è anche il legno rosa Che è di questa pianta qua Wow un elefante Questa pianta qua che ha legno rosa mi sembra Ecco l'eucalipto non mi viene in mente Ah un mienfu Vediamo invece questa pianta di che colore ha il legno questo ce l'avrà molto bianco andiamo a vedere si, sì. quasi simile a questo va bene aggiunge ah questa è l'evoluzione del nostro pokemon cavolo probabilmente avremmo potuto catturare questo qua noi comunque noi in casa tentiamo sempre di far evolvere sì, evolvere far eh, salire di livello il nostro pokemon ad esempio, questo qua sembra facile da abbattere. Facciamo un bel bracciere ecco, saliamo anche di livello. Probabilmente sarà questo il mio Shao che dicevo. Andiamo a vedere. Questo è il Mien Shao. Sì, esatto, però ci, ci, fa di ci ammazza di sicuro. Adesso dobbiamo tornare a casa, che cavolo sta. Va bene, io non so niente dei Pokémon perché il cartone anime non l'ho mai guardato. Una palude alla palude ci farebbe comodo molto. Quindi adesso noi abbiamo questo che le pesta in automatico, perfetto. Ci servirebbe uno per pronto. L'abbiamo perfetto. Quindi. Mettiamo a scaldare questo, prendiamocene un po' anche per questa, e intanto iniziamo già a fare un po' di bolle. E va bene, prendiamoci anche questo e posiamo tutta questa roba qua, questo proviamo a piantarlo, visto che è un sapling. Mettiamolo qui, vediamo se poi cresce, così poi abbiamo del legno già diverso qua, e mettiamo altre cose qua, tutto quello che non ci serve, mettiamolo pure qua dentro, questo ci serve, la no, stavo dicendo che ci serve una cassa, noi ne abbiamo ha due qua. Non si possono unire. Va bene allora. Mettiamo. Queste casse qui. E. Tutta la roba che ci avanza qua. Questo mettiamo già anche lì dentro anche il carbone. Qui. Ancora abbiamo ancora del ferro. Vediamo funziona. Si funziona. Quindi con questi ci facciamo anche le Friendball. Che non so proprio bene come funzionino. Però, probabilmente, tipo, se vogliamo diventare amici dei Pokémon, immagino. Va bene, abbiamo ancora un po' di carbone, mettiamolo qui. E questa è diventata ufficialmente la nostra base. Quindi, non dovrei più chiamarlo healer, ma base. Va bene prendiamoci, vediamo un po' se da così ci arrivo, sì perfetto, prendiamo tutte le chicocche. e qui alcune sono già anche nate e direi non smeltiamole anche se vorrei provare a catturare qualcuno quindi dovrei innanzitutto guardare Min perché non l'ho ancora fatta, generale ah, statistiche, ok, esausto dobbiamo curarlo statistiche, ok Recupera un po' di EPS quando viene sostituito. Ok. Ci sono queste cose qua. Che sono abbastanza forti. di Piedt che toglie la velocità e aumenta l'attacco speciale di velocità a 60, di Felicità 66 ed è piccolo. Va bene invece il nostro non ancora, cioè Charmander non l'avevo ancora. C'è Charmander. Charizard, vabbè Allora, generale, ok Quando si è in difficoltà potenziale mossa di tipo fuoco Colpisce il nemico con un. Ah, questo Questo è Ira di Drago Ok Natura, Naive Che busta la velocità E dimensioni normale, ok Allora, togliamoci queste chicocche e mettiamole qua, wow. non questo ma queste, e proviamo a catturare qualcosa, quindi adesso io guardo un attimo, ah, allora comunque Mianfue è un tipo, allora, andiamo ad attaccarlo con nera di drago che fa molto male. Se saliamo anche di livello